Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta al cioccolato con gli M&M's. Questa delizia è facile e veloce da preparare, vi assicuriamo che è adattissima per i compleanni perché soddisferà qualsiasi palato dei bambini talmente buona. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno... 135 g di farina 00, 120 g di zucchero di canna, 90 g di burro, 100 g di cioccolato fondente, 3 albumi, 3 tuorli, 15 g di cacao amaro, 10 g di lievito per dolci, 30 ml di latte fresco, un pizzico di sale, tutti i nostri ingredienti sono biologici. Per prima cosa abbiamo sciolto il cioccolato e il burro a bagnomaria e ora li mettiamo in una ciotola a raffreddarsi. Poi non ci rimane altro che montare i nostri albumi a neve aggiungendo lo zucchero poco a poco. deve presentare il nostro composto. Come potete vedere è semimontato perché a noi serve un pochino più morbido. Fatto ciò lo mettiamo un attimino da parte perché ci dobbiamo occupare del nostro cioccolato che come potete notare è ben freddo. Al tutto aggiungiamo i tuorli e il latte. non ci rimane altro che mescolare per bene il tutto finché non si amalgamano per bene tutti gli ingredienti. Finito di fare anche questo passaggio non ci rimane altro che prendere due abbondanti cucchiaiate dei nostri albumi e versarle dentro il nostro composto di cioccolato. Fatto ciò si mescola il tutto per bene ottenendo questa consistenza, per poi versare il tutto dentro i nostri bianchi. Non ci rimane altro che mescolare per bene il tutto da sotto verso sopra finché gli ingredienti non si saranno amalgamati. Mescolati tutti gli ingredienti. Il nostro impasto si presenta così. Ora non ci rimane altro che occuparci delle polveri, e noi abbiamo già messo dentro un setacino: farina, lievito e cacao. Ora allora li stiamo setacciando per bene nel nostro impasto. Fatto ciò non ci rimane altro che mescolare il tutto da sotto verso sopra. Ovviamente fino a che tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati per bene. Bravissimi! Adesso non ci rimane altro che aggiungere il sale. Mescoliamo velocemente il tutto. Fatto ciò non ci rimane altro che trasferire il nostro impasto in una teglia già imburata e infarinata che misura 25 cm. Ci trasferiamo sopra il nostro impasto e poi lo cuociamo a forno a 170 gradi, normale, per 25-30 minuti. Mi raccomando fate la prova a stecchino dopo i 25 minuti. Stendiamo per bene l'impasto. Mentre la nostra deliziosa torta si sta raffreddando, ci occupiamo di decorazione e ripieno. E per essa ci serviranno 500 ml di panna fresca da montare, due pacchetti di waffle ricoperti di cioccolato lo hacker per un peso totale di 240 grammi, questa è la confezione. Infine 400 g di M&M's, noi specifichiamo quelli con gli arachidi dentro. Per prima cosa montiamo la panna e noi vi diciamo un bel trucchetto. Mettiamo della pellicola alimentare trasparente sopra la nostra ciotola. Poi la buchiamo un pochino, giusto lo spazio che ci passi il nostro mixer. E montiamo la panna così vedremo tutti quegli schizzi fastidiosi. Finita di montare anche la panna non ci rimane altro che metterla in frigo fino al momento del bisogno. Quando la nostra torta sarà ben fredda potremo tagliarla a metà. Come potete vedere noi abbiamo un bellissimo anello di precisione con il quale possiamo tagliare la nostra torta perfettamente a metà. Voi dovrete fare la stessa cosa. Finita di tagliare la nostra torta non ci rimane altro che riempirla con una bella dose di panna. Fatto ciò non ci rimane altro che livellarla per bene su tutta la superficie della nostra deliziosa torta. Fatto ciò non ci rimane altro che mettere l'altro pezzo di torta sopra in modo da coprirla e ricoprire il tutto con la panna. Qua dobbiamo essere ancora più abbondanti di prima. Finita di stendere la nostra panna non ci rimane altro che ricoprire i lati della torta con i nostri waffer. E dopo aver finito di aggiungere tutti i nostri waffer aggiungiamo anche gli M&M's. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta! Arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa bomba di una torta. Mm. Mamma mia, che buona ragazzi! Veramente è favolosa! Si scioglie in bocca, è leggerissima, gustosa si sente l'avvolgente gusto del cioccolato che viene completato da questo delizioso ripieno di panna insomma ragazzi veramente non so cosa dirvi è una torta speciale adatta a tutte le feste e tutti i compleanni di tutti i bambini del mondo noi vi assicuriamo che la apprezzeranno tutti bene ragazzi il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi